A volte mi chiedo come sognino gli altri. Sognano lentamente? Sognano blu? Sognano suoni? Sognano immagini? Mi piace sognare. Un giorno mi sono chiesto se ci fosse la possibilità di controllare i sogni. Ho pensato questo perché facevo tanti incubi e non mi piaceva dormire e non stare bene. Ho trovato così che potevo scrivere in un quaderno i sogni che facevo. Anche solo due o tre linee, tipo, ero in un campo e poi sono caduto. Oppure, ho visto una tigre e un leone. E così giorno dopo giorno sono arrivato a conoscermi nei sogni. Ho capito per esempio che sogno sempre in estate. Non c'è l'inverno, nei miei sogni. Quando mi addormentavo mi trovavo come in una stanza in cui potevo scegliere la direzione, scegliere l'immagine, perché alla fine si sogna in immagini. E a volte mi chiedo i ciechi, che le immagini non le vedono, che cosa sognano?